Sono molto contenta di avere qui con noi Giorgia oggi, che ha un sacco di belle cose da raccontarci. Allora, intanto Giorgia, benvenuta e grazie di essere qui con noi. Grazie a te Patti. Chi sei? Cosa fai? La Giorgia è una madre di famiglia, un'artista. Attualmente è in fase di crescita. Di riscoperta di se stessa. Giorgia, come stavi prima di iniziare questo cammino che stiamo facendo insieme? Avevo proprio una grande insoddisfazione mia. Mi sentivo come se mi mancasse qualcosa. Nel lavoro non riuscivo, mi sentivo sempre insoddisfatta e mi sentivo un po' smarrita. Non avevo chiaro cos'è che mi rendeva insoddisfatta. E lì ho detto: no, ok, Giorgia, qui ci sta qualcosa che è evidente che non va, andiamo a vedere come si può risolvere grazie anche all'aiuto di Patrizia. Tu non hai ancora completato il tuo percorso, ma ti chiedo già che cosa è cambiato. Ci sono due aspetti fondamentali che sono cambiati nella mia vita. Uno è proprio fisico. Io soffrivo tantissimo di mal di testa in maniera limitante, cioè, mi dovevo proprio chiudere in camera, stavo male per tre giorni, nonostante prendessi medicine, questo mal di testa non passava e ne soffrivo veramente frequentemente, anche almeno una volta a settimana. Invece durante il percorso, ma già nelle primissime settimane, ho incominciato a diminuire il mal di testa. Adesso è raro che mi arrivino, sono in forma più lieve e questo già per me è uno dei grandi risultati a livello fisico. È proprio evidente, io da anni soffrivo da quando ho cominciato a lavorare su me stessa e a sbloccare determinate situazioni anche a livello fisico avuto il giovamento. L'altro grande cambiamento è ritrovare la nuova Giorgia. Giorgia si è finalmente ritrovata, ha trovato quel pezzettino che gli mancava, adesso si sente piena, e nonostante sia felice ci sono ancora delle piccole cose che voglio, cioè quando ottieni i risultati vorresti sempre di più no, dici no, adesso non posso tornare indietro, ho cioè, scoperto la divine Connection anche a livello professionale, ho deciso di portare avanti quello che forse io già sapevo, ho sempre saputo in fondo al cuoricino, ma che avevo sempre accantonato, cioè fare l'artista, però l'artista è un po' visto come una persona che non guadagna, non è facile e quindi la parte razionale di Giorgia dice no, devi fare un lavoro che ti porta i soldi, guadagni vivi, sopravvivi, paghi le bollette e tutto il resto, però poi in fondo c'era la Giorgia estrosa e creativa che dice no Giorgia, però questa cosa mi un sacco dai dai dai continuiamo a fare le creatrici di cose belle e questo era il grosso conflitto effettivamente che intrivo no? il dover sopravvivere e il dover essere e quando ho capito che nel momento in cui riesco a essere quello che sono si aprono delle opportunità dei campi che prima non avrei neanche immaginato dico ok quanto è bello essere giorgia vuoi farci un esempio pratico cosa è cambiato Prima lavoravo esclusivamente con l'idea di dover creare qualcosa da vendere, quindi sostanzialmente mi veniva un'idea che però poi dovevo adattare a una tipologia di prodotto, di cliente che secondo la mia visione era il cliente che poteva comprare un oggetto. Ma erano come se fossero senza anima. oppure anche lì c'era qualcosa che non funzionava. Infatti, le poche volte che io realizzavo qualcosa per me, per il gusto di farlo, erano quelli che avevano poi maggior successo. E quindi ho ricominciato a fare i lavori che mi piacciono a me, senza l'idea che siano vendibili, semplicemente Giorgia ha un'ispirazione, un'intuizione, qualcosa che vuole esprimere, la esprime, e intanto qualcuno o no, sa che coglierà quella bellezza. Quindi è proprio cambiato la modalità di lavorare, il lavoro con serenità. Con gioia, col piacere di farlo, mi sveglio la mattina e sono felice. Questo progetto artistico è nato dalla visione di un fungo in un bosco. Sono stata illuminata da questo fungo particolarissimo e ho detto: Caspita, questo fungo deve essere una scultura. Da lì sono nate altre informazioni, mi sono arrivati dei sogni e ho capito che questo progetto non era legato esclusivamente a Giorgia, era legato a. A tutte le persone che hanno voglia ancora di sognare, di credere nell'idea che le cose che da piccolo ci meravigliavano, ci stupivano, ci facevano dire: Wow, che bella questa cosa! Quella sensazione lì, noi ce l'abbiamo dentro, l'abbiamo nascosta. Io adesso, quando realizzo i miei prodotti artistici, la mia arte, vibro in quella maniera, vibro come un bambino che dice: Wow, sto scoprendo un mondo che bello esiste, lo posso realizzare. Cioè, se lo vedo, lo posso realizzare. Come io sento questa emozione, immagino che altre persone sono state bambine o magari sono grandi. Come me, ma hanno questa luce no? di vedere qualcosa che li meraviglia, di inaspettato, di totalmente nuovo. Se io ho questo desiderio, probabilmente anche altre persone potrebbero avere questo desiderio di riscoprire il sogno che è nascosto in loro. Ho detto, perché non realizzare una scultura così grande, così immensa, dove tutte le persone possono accedere e possono un po' rivivere quel momento, no? quell'attimo sospeso: di wow, che bella Allora i sogni si possono realizzare. E quindi adesso sto lavorando. In questo fronte sono aperti dei campi interessanti anche di contatti di persone che potrebbero essere interessate a sviluppare questo progetto non sarà un'installazione realizzata in un unico punto ma viene concepita come vari punti in cui le persone stando al loro interno si possono connettere fra di loro quindi sapere che ci sta questa mega installazione a roma piuttosto che a londra piuttosto che a singapore piuttosto che in qualsiasi altro posto <ride> ti trovi dentro e sai che lì quelle se stante ci potrebbe essere qualcuno che, come te, si sta dando l'opportunità di sognare, è vero che comunque l'impegno è necessario, e bisogna anche desiderare il cambiamento, bisogna mettersi in gioco anche in maniera scomoda, perché anche per me uscire come artista che fa un'installazione la vedo come un punto di interconnessione, quindi cominci a parlare un linguaggio che non è capito e compreso da tutti e a me mi hanno dato un po' della pazza in alcuni contesti. Prima un po' mi dispiaceva, adesso mi rendo conto che non è neanche più un mio problema, semplicemente io manifesto il mio sogno e il mio sogno è il mio desiderio. È Giorgia, nessuno mi può dire che io sono sbagliata o giusta, Giorgia Giorgia, il mio progetto è il mio progetto. Il mio sogno è il mio sogno, non può essere sbagliato, è il mio. Eh, se no era il sogno di qualcun altro una cosa bellissima che hai detto prima è proprio il fatto che tu ti svegli al mattino felice che è una cosa che penso possa essere nei sogni di tantissime persone io continuo a sorridere perché veramente mi sento bene sono felice ed è una sensazione che voglio continuare a scegliere di avere ogni giorno della mia vita perché ogni giorno io sto scegliendo di essere felice di seguire i miei progetti di seguire quello che il mio cuore mi sta dicendo in quel momento seguo quello che mi fa stare Bene. Ne vale la pena o non ne vale la pena di impegnarsi quanto tu ti sei impegnata e quanto ancora ti stai impegnando? Il mio sorriso parlava solo, assolutamente sì, sì, sì, cento milioni di volte sì, io credo che non ci siano parole, non è neanche quantificabile il valore e il ritorno che tu hai dietro perché è enorme, enorme. Bisogna mettersi in gioco quello, sì. Bisogna lavorare, sì, assolutamente. Patrizia ti aiuta, è anche assolutamente responsabilità nostra decidere di effettuare il cambiamento. e Poi ti volevo dire un'altra cosa che io ho reputato importantissima nel percorso che sto ancora facendo, è le relazioni che costruisci con gli altri compagni di viaggio e quando ti rendi conto ed entri in contatto con persone diverse ma anche molto simili, ti confronti e ti rendi conto che non sei solo, ti rendi conto che dici ah ma allora questo problema non ce l'ho solo io, cresci insieme agli altri, quel problema che tu pensavi era solo tuo diventa collettivo ma si si risolve anche in maniera collettiva, ci si supporta, quindi anche questo aspetto è assolutamente fondamentale, l'interconnessione che si crea con tutti gli altri e non sentirsi più soli. Non c'era più Giorgia, Giorgia era mamma, Giorgia era moglie e, e Giorgia non c'era, cioè era, era qualcos'altro. E invece è bastato veramente prendere il coraggio. Nel momento in cui tu prendi il coraggio e stai, secondo me, il tuo cuore, il, la tua aspirazione, i tuoi desideri, vai. Sì, magari può essere un piccolo periodo, però poi alla fine, come dicevo prima, vale assolutamente la pena di essere giocato. Anche il, il messaggio del progetto che stavo portando avanti, di cui parlavo prima, no? Comunica il fatto che in realtà, se crediamo di poter cambiare le cose, crediamo che possiamo migliorare la nostra vita è possibile è veramente possibile se ci credi se veramente ti ascolti e non ti ascolti in base a quello che viene da fuori dalle contaminazioni no, di chi hai intorno della società di quello che ti viene insegnato fin da quando sei bambino e ti rendi conto che se tu invece smetti di sentire tutte queste informazioni che vengono dal di fuori di te eh, ti rendi conto che veramente ascoltandoti uh -huh. e sentendo chi sei veramente i sogni si avverano i risultati si ottengono, la vita cambia. Un giorno Patrizia mi dice: Giorgio, guarda, c'è questo atto magico per te. Vai, devi inviare 10 mail a dei comuni, decidi tu dove, sparsi del mondo dove vuoi e proponi il tuo progetto artistico. Ho avuto un momento di gelo e dico: Ok. Progetto artistico, i mail, inviare, io là, già che partivo, devo fare una presentazione mega galattica con le foto, il video che si muove, non sapevo chi chiamo, chi non chiamo. Ho tergiversato, credo tre mesi prima di fare questo atto, che per me era l'atto magico della vita. Cioè, magari se tu mi dici buttati eh, con un deltaplano, io l'avrei fatto senza problemi, però quello mandare dieci mesi spiegando il mio progetto, cioè quindi esponendo Giorgia, per me era irraggiungibile, ma oh, ora come fai? Cioè, cercavo questa perfezione di dover mandare l'email perfetta della vita e poi invece durante il cammino di Santiago mi diceva, vabbè ma guarda, manda un'email così giusto, Ma che va non rispondono vabbè, vabbè, mandiamo queste email, come se mi si fosse sbloccato un mondo Cioè mi è bastato veramente un attimo a dire, vabbè, che cosa potrà mai succedere se mando un'email, Ma che va non mi rispondono quindi, quando mi ha dato questo piccolo input, a me mi si è aperto il mondo del possibilismo. Ho detto ok, che ho fatto rimando, no, mi sono messa lì sul muretto durante il cammino di Santiago, mi sono fermato due secondi, ho mandato l'email a un museo a Roma che mi piace molto, non mi hanno mai risposto. Ma devo dire che mi sento bene perché io, comunque, nel momento in cui l'ho mandata, tutta quell'ansia, quella frustrazione, dicevo no, vabbè, ma poi pensano che sa so che non è scritto bene, non è fatto. Mi è sparita nell'immediato, e anche se non è una risposta a queste email che ho inviato ho capito che non è una non risposta che mi farà fermare ma semplicemente ho capito che bisogna andare tentare andare e tentare andare e tentare semplicemente seguendo quello che sento che devo fare io mi immaginavo che le persone si potessero connettere solo al momento in cui questa installazione verrà realizzata e in realtà mi sono resa conto che semplicemente pubblicando un post in cui raccontavo e nominavo questo progetto ho avuto in risposta delle persone che non mi sarei mai aspettato e mi hanno anche ringraziato perché gli avevo fatto accendere il desiderio, la voglia di tentare, di provarci. Infatti questa ragazza ha ricominciato anche lei da poco a dipingere. Mi ha detto ti ringrazio perché questa chiamata con te mi ha ridato il desiderio di portare avanti il mio essere artista. Ti ringrazio perché, perché adesso continuerò a seguire il mio sogno. E io pensavo che dovevo realizzare la scultura per far capire alle persone questo. Invece è bastato semplicemente comunicarlo e quindi sono super contenta. Di questa cosa potrà comportare nel tuo futuro maggiore serenità di quella che già sto provando? Perché nel momento in cui mi sento in pace mm. con me stessa mi rendo conto che è come se tu vedi tutto possibile. Non vedo solo una Giorgia che è, si è ritrovata, vedo un qualcosa di più grande. Quindi, quando tu vedi che, se cambi tu di conseguenza, anche le persone che stanno intorno a te è come se prendessero quell'energia, quella vibrazione e diventano una cosa universale. Questo mi piace tantissimo proprio di sì e spesso soprattutto che si veda perché sprizzi energia e luce da tutti i porti. ed è veramente bello vederti così ti ringrazio tantissimo e ti chiedo ancora se hai un messaggio da lanciare alle persone che ti guarderanno ovviamente non smettete di sognare e credere in quello che siete non chiudete il vostro essere in una scatolina continuate a sognare riaccendete il desiderio di qualcosa che volete realizzare e non l'avete realizzato e si può fare a me è già venuto è fantastico no questo io lo chiamo la scintilla il quando tu accendi la scintilla stai vivendo, riprendetevi quella scintilla, riaccendete quella scintilla, ce l'avete dentro, ce l'abbiamo dentro, dobbiamo solo riaccendere. Sono sicura che ispirerai tantissime persone e che grazie a te tante persone si permetteranno di ricominciare a sognare. Grazie a te Patrizia, grazie veramente tanto tanto grazie.